Oggi è il 2 marzo andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sulle principali pagine dei quotidiani nazionali e partiamo subito dal bonus pubblicità 2022 al via la domanda di prenotazione del credito d'imposta con le istruzioni e la scadenza e poi PIL 2021 con i dati Istat l'aumento del 6,6% dopo il calo del 9% del 2020 e ancora le rivalutazioni di beni di impresa e il riallineamento con i chiarimenti delle eh, entrate su DL Agosto e liquidità e poi spazio per il reddito di cittadinanza 2022 tra spinte verso le offerte di lavoro e opportunità troppo deboli in conclusione uno sguardo alla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it e partiamo subito dal bonus pubblicità 2022 al via la domanda di prenotazione del credito d'imposta con le istruzioni e la scadenza. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea sul bonus pubblicità 2022. Al via la domanda per la prenotazione del credito d'imposta all'agenzia delle entrate andranno trasmessi i dati degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini dell'accesso al bonus del 50%. Il punto sulle istruzioni e sulle scadenze da tenere a mente è all'interno dell'articolo che riguarda appunto il bonus Pubblicità 2022. Parte quindi la prima fase dell'iter di domanda per accedere al credito d'imposta dal 1 marzo, da ieri, e eh, fino al 31 marzo 2022, fino alla fine del mese è possibile inviare la comunicazione relativa agli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso dell'anno, utilizzando il modello e le istruzioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Quella del 31 marzo 2022 è solo la prima scadenza da tenere a mente per il bonus pubblicità oltre alla comunicazione per la prenotazione del credito d'imposta nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento si invia la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente effettuati ultimo passaggio per il calcolo del rimborso fiscale che viene poi riconosciuto ai fini del bonus pubblicità si applicano anche nel 2022 le misure che sono state introdotte dal decreto sostegni bis che ha fissato al 50% l'ammontare del credito d'imposta concesso per qualsiasi tipologia di investimento pubblicitario e ha eliminato il requisito dell'incremento delle somme investite rispetto all'anno. Precedenti. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Continuiamo con il PIL 2021, dati Istat con l'aumento del 6,6% dopo il calo del 9% del 2020. Il PIL nell'anno 2021 è aumentato di circa il 6,6%. I dati sono stati forniti dall'Istat. Nel rapporto che è stato pubblicato il 1 marzo 2022 i risultati per il MEF rappresentano una solida base per assicurare la continuità della ripresa, tuttavia sono molte le incertezze che caratterizzano quest'anno, il 2021 e 22. Vediamo che nel 2020 era stato appunto registrato un calo di quasi il 9% mentre il PIL del 2021 è cresciuto di circa il 6,6%. La crescita maggiore è stata registrata nel settore delle costruzioni, dell'industria e dei servizi. Per quanto riguarda invece il terziario a guidare la crescita sono stati il commercio, i trasporti, alberghi e ristorazioni, le attività professionali, scientifiche e tecniche e quelle amministrative, e i servizi di supporto e servizi di informazione e eh, comunicazione. Per quanto riguarda lo scenario del 2022 c'è una situazione piuttosto incerta che è causata principalmente dal rincaro dell'energia e dalla guerra in Ucraina oltre che da altri fattori. Continuiamo con la rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento con i chiarimenti delle entrate su DL Agosto e liquidità. Fa il punto Rosi D'Elia sulle rivalutazioni dei beni d'impresa e riallineamento dall'agenzia delle entrate Arrivano tutte le risposte sulle misure previste dal DL Agosto e liquidità. I chiarimenti sono raccolti nella circolare numero 6 e del 1 marzo 2022 dall'inquadramento generale alla normativa agli aspetti procedurali tutti i dettagli sono nell'articolo in questione e poi l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda invece il reddito di cittadinanza 2022 traspinte verso le offerte di lavoro opportunità troppo deboli anche in questo caso l'articolo è di rosi delia e fa il punto sul reddito di cittadinanza 2022 portare i beneficiari ad accettare offerte di lavoro dovrebbe essere l'obiettivo della misura ma è anche il punto in cui si arena il sistema con l'ultima legge di bilancio si prova a dare una nuova spinta in questo senso ma le opportunità proposte sono ancora poche e deboli come emerge dai dati INAP 2021 anche in questo caso per i dettagli si fa riferimento all'articolo in questione ci spostiamo sulla pagina dedicata all'economia dal corriere.it e eh, si apre sul super bonus con i conti con le nuove regole e eh, risparmiare lo stesso sconto in 10 mosse ancora per quanto riguarda il bonus Renzi 2022 ecco a chi spettano i 100 euro in busta paga e, e i requisiti per quanto riguarda i numeri del giorno 5,7 è legato all'inflazione che appunto al 5,7 per mai così alta dal 1995 sale per l'ottavo mese di fila e poi un altro articolo che riguarda i miliardari russi contro putin sempre più oligarchi dicono di no alla guerra e l'assegno unico al via dal primo marzo da ieri per arretrati c'è tempo fino a giugno e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda invece i viaggi con le nuove regole da marzo green pass base e niente quarantena per entrare in italia L'articolo è di Fausta Chiesa e fa il punto sulle nuove regole a partire dal 1 marzo 2022 per entrare in Italia. Non servirà la quarantena come non servirà il vaccino eh, anti-covid, vengono infatti ammorbidite. Per eh, i dettagli di questo articolo e di tutti gli altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it.